Allora, ragioniamo su un punto. Se la scuola, l'educazione fosse un'industria, o meglio, un'azienda, oggi sarebbe fallita. Roberto Ferrari, da piccolo sognavi di lavorare in banca oppure immaginavi per il tuo futuro un lavoro diverso? io quando ho iniziato a pensare cosa fare da grande, il mio, che più o meno quando sei adolescente, il mio sogno era quello di fare il giornalista, devo dire la verità. Volevo fare il giornalista. Pensi, cioè, io volevo lavorare in banca, quindi ho fatto un cambio, <ride> giornalista. Come cioè. mai? Ma me lo sono chiesto anch'io. Diciamo, uno uh, che è una cosa che poi mi sono portato dietro nella vita professionale, la curiosità, secondo me. La forte curiosità su tutto quello che succede. E, e secondo il fatto un po' di avere una vista dall'alto cioè di, di, di, essere, di essere consapevole di essere parte di un sistema no? cioè di non fare una cosa solo per te stesso. Non posso non, non, non ricordare di mamma Procter io sono professionalmente nato in Procter Gamble ormai un po' di anni fa. Vieni dal marketing. Io vengo dal marketing Procter è stata ed è ancora una scuola bellissima, un'azienda bellissima dove ti insegnano a fare marketing però Insegnano soprattutto a essere manager, che, che comunque è una skill importante, cioè no, non è la stessa cosa, no? cioè non è solo fare marketing, è capire come agire in certi, in certi modi e come far andare avanti le aziende. Sono andato a Londra nel 97, ho vissuto 5 anni all'estero, lì ho avuto la mia prima figlia e andare all'estero, lavorare all'estero ti apre ancora di più il cervello, devo dire, proprio è un'altra cosa, devo dire lo raccomando a chiunque, lo raccomando a chiunque perché ti dà una prospettiva molto molto più ampia. Quando è arrivata la telefonata, Roberto ti va di prendere in mano che banca, di traghettarla verso la, la vera industrializzazione, poi la messa a regime del mercato, Cos'è che la prima cosa che hai pensato in quel momento? Oddio, l'entusiasmo! Allora, non era una telefonata, paura. era una persona, l'attuale amministratore delegato di Che Banca, che mi venne nella mia stanza e mi disse: Senti, noi stiamo pensando, di, io stiamo pensando di portarti a fare il direttore generale di Che Banca. E io rimasi proprio A, basito, sorpreso perché non me l'aspettavo onestamente e B, estremamente contento perché che banca veramente, al di là della mia carriera, che banca veramente un bel gioiellino, ha, ha un'anima dentro. E l'hai anche posizionata con un payoff particolare, The Human Digital Bank. The Human Bank. Digital Bank, sì sì. Noi siamo, io sono un alfiere della digitalizzazione, però non, non, non, non dimentico che eh, innanzitutto noi siamo esseri umani. E quindi le due cose vanno, vanno insieme, si devono integrare insieme, non c'è uno che prevale sull'altro. Al fine il futuro sarà così. Se tu torni indietro, ti ricordi gli ATM: gli ATM sono cioè, solo hanno inventato il banco, non è che l'ha inventato qualcun altro, fanno parte di, del periodo di. Quelli che noi più comunemente chiamiamo quelli Bancomat, quelli con il nome della carta. Quelli che noi chiamiamo il banco, ma è una vecchia storia. Poi il nome nacque in realtà in Scandinavia. Uh, sì, noi li chiamiamo banco, ma tecnicamente si chiamano gli ATM dove andiamo a prelevare i soldi dalla macchinetta. Questa parte del fintech che sta arrivando adesso, che è arrivata, è, secondo me non è altro che una prosecuzione molto più forte, molto più, come dire, invasiva, pervasiva su un percorso che è iniziato già parecchi decenni, decenni fa, ed è molto più forte perché adesso lo sviluppo delle tecnologie è tale da essere molto più impattante rispetto a quello che si poteva fare prima, quindi oggi si possono fare molto, molte più cose, molto più velocemente, molto più anche in contemporanea, cioè, i, i, i, come dire, i flussi di sviluppo sono moltissimi, no? dalla blockchain al mobile, all'intelligenza artificiale, cognitive computing, i, i, i pagamenti real time, cioè, Sta cambiando il mondo ci sono 10.000 frontiere che sono aperte contemporaneamente per le banche. Cioè Io penso che il sistema bancario, non solo italiano, ma in generale, tra 10-15 anni sarà molto diverso. Noi, con che banca abbiamo fatto il primo Robo Advisor? Ban prima banca europea a fare un Robo Advisor in Europa, siamo stati con che banca? Ma non è che ce lo siamo inventati partendo da zero. Ce lo siamo inventati avendo visto cosa facevano le Money Farm in Italia piuttosto che Betterman o, o Wellington fronte negli Stati Uniti, quindi abbiamo preso dei, degli spunti, abbiamo preso degli esempi se tu vuoi e abbiamo provato a realizzarlo alla nostra maniera all'interno di una banca. Ed è questo il ruolo del manager innovativo da questo punto di vista, tu come che hai formato? Noi sappiamo che c'è un nome preciso anche di una squadra che hai creato dentro, dentro che banca, hai preso anche ragazzi poco più che ventenni. È un po' il modello che di fatto... Uh, molte, non solo banche, molte aziende ormai seguono eh, per, per cercare di generare innovazione dall'interno. No? Prendi una serie di persone e cerchi di focalizzarle. Alla fine questo poi arriva all'estremo, può arrivare all'estremo, che invece è il modo con cui lavorano le start-up e che adesso si sta iniziando a portare all'interno delle aziende, che è quello di lavorare in maniera agile. Lavorare in maniera agile alla fine che significa? Prendi un team di persone multifunzionale, questo è importante, e decidi di dedicarli a un determinato. Quindi come è il team, diciamo le skills all'interno come si distribuiscono? Cioè devi avere i tre angoli, no? quelli del business che ti dovrebbe portare qual è la customer view, cioè come qual portare, è il customer need, esatto. no? cioè come, che, che bisogno voglio soddisfare? Che, che bisogno voglio soddisfare con la soluzione, okay? Che è la parte più tecnologica e che di solito ti porta anche a dire potresti fare anche di più di quello che pensi, perché normalmente è così. E poi c'è la parte più di compliance che ti dice no potresti fare anche meno di quello che pensi perché poi devi stare attento a questi fattori. invece riguardo il fintech no? c'è una domanda abbastanza simpatica che mi piace fare, sei stato il primo al quale l'ho fatta, come che lo spiegheresti alla zia anziana, alla mamma, alla nonna? Ecco, questo mondo c'è anche spesso, è un mondo che non è conosciuto, però è anche utilizzato. Banalmente oggi si vanno a ritirare le pensioni, hai dovuto associare una, una carta insomma, con un codice digitale, eccetera. è eh, come un po' come hai detto tu, come ho provato a dire anche io prima, cioè il fintech alla fine è, è un'evoluzione, il fintech sta per finanza e tecnologia, no? Quindi è come applicare la tecnologia al mondo finanziario. Come spiegarlo? E nelle cose a una, una persona come dire, di, di strada che non fa il nostro mestiere. Come spiegarlo? Spiegarlo poi alla fine con, come hai fatto tu, cioè con i casi specifici. Quindi è quella cosa secondo me che rende una serie di servizi finanziari uh, più facili da usare, più accessibili per più persone, uh, più semplici um, e, e, e che ti portano del valore, valore al, all'utente finale. Quindi oggi se, se tu prima per pagare il parcheggio dovevi andare a prendere il Gratte e Vinci e farti il Gratte e Vinci, oggi con un'app puoi pagare il tuo parcheggio, quello è fintech. Uh, se prima dovevi andare necessariamente in banca e chiedere una piccola azienda e chiedere un prestito e aspettare magari anche mesi di istruttoria, oggi hai la possibilità, l'opportunità di farlo online chiedendo un prestito online su una serie di piattaforme avere una risposta in 48 ore Che in quel caso tra l'altro distribuendo il rischio di insolvenza su tante persone que te lo concedono esatto. più facilmente Seco di una banca. secondo una modalità e secondo dei processi che poi se uno va a guardare come lavorano da dietro queste fintech, i processi dietro non è che poi sono tanto diversi da quelli che utilizza la banca solo che la banca li utilizza magari mettendoci molto più tempo rispetto a quello che ci mette invece una startup costruita bene c'è un... In particolare un consiglio che ti sentiresti di dare a un giovane che magari vuole fare imprese in questo mondo e avviare magari una startup di digital payments piuttosto che... Allora, uno, di avere sempre una curiosità fortissima. Eh, due, il consiglio che do a tutte le startup che ho incontrato, io ne avrei incontrate centinaia di startup, è, è quello di non limitare mai lo sguardo all'Italia. Uh, se posso dire questo è un difetto che hanno molte delle startup italiane. Anche imprese, non solo. Anche start -up. imprese che guardano molto sì. solo all'Italia. Se devi costruire, noi ormai viviamo in un mondo globale, non voglio essere la file della globalizzazione, però, come minimo viviamo in un mondo europeo. Quindi, questo è il consiglio che vi do. Uh, sempre curiosi, o aperti all'estero, e ragazzi, dovete sapere bene l'inglese. Uh, una cosa che aiuta moltissimo, molto banale. E Invece di guardare la partita o il telefilm o andare su Netflix, ecco, magari vedersi delle cose che sono in lingua originale. Quindi cose su Netflix che sono in lingua originale, anche su Sky che sono in lingua originale, e alla fine l'inglese è il listening, no? cioè il esatto. vero problema di una persona che non parla bene inglese è capire cosa ti dicono perché è tutto basato sulle pronunce, cioè la difficoltà sulle pronunce, sulla grammatica se dovessi tracciare degli scenari in tre campi, per esempio quello dell'economia e della finanza ma anche quello del lavoro e dell'educazione e anche in questo caso scenari eh, di proattività nel senso che creare quali sono le condizioni che oggi dobbiamo mettere in campo per far sì che con quella auspicata diciamo, situazione si possa verificare Ecco, proviamo a tracciarli allora, io partirei dall'aspetto umano, che poi è quello basilare. Eh, secondo me, ehm, al contrario di quello che si può pensare, ehm, guardando solo l'ultimo miglio, secondo me ci sarà una forte rivalutazione delle nozioni umanistiche. Eh, perché? Perché noi andremo moltissimo avanti con il cognitive computing, con l'intelligenza artificiale, e, e onestamente ci sarà molta più ibridizzazione, come si dice, tra due mondi. No? Però ibridizzazione significa anche che ehm, adesso noi dobbiamo insegnare alle macchine, che non è banale come cosa. E chi insegna alle macchine se non uno che è preparato a insegnare alle macchine? Non solo dal punto di vista tecnico, cioè so fare il coding, la, la, la banalizzo, ma anche proprio dal punto di vista di che cos'è l'uomo. Uh, come quindi la macchina deve anche rispettare i, quelli che sono i nostri valori, che non è banale, veramente noi stiamo andando verso una frontiera molto particolare non solo l'alfabetizzazione nostra, l'uso della tecnologia, esatto, ma dare cioè le regole noi chiave pensiamo, alle macchie. Allora noi guardando l'Italia pensiamo che, e questo è vero, dobbiamo assolutamente migliorare le nostre competenze dal punto di vista digitale. E questo si deve partire dall'elementare. Noi oggi abbiamo un sistema scolastico che finisce fino all'università, onestamente secondo me, che non funziona più quindi l'industria scolastica esatto, bravo, ho usato il termine giusto allora ragioniamo su un punto se la scuola, l'educazione fosse un'industria o meglio un'azienda oggi sarebbe fallita l'italiana, mm. se ragioniamo sul fatto che noi abbiamo il, in occidente rispetto cioè, ai paesi simili al nostro abbiamo il minor numero di laureati okay, di persone che si laureano e allo stesso tempo questi laureati abbiamo il maggior numero di disoccupati tra i laureati il maggior numero di disoccupati giovani. Okay. Allora, questi dati significano che è tu, come se tu avessi un'industria che produce, produce perché noi mandiamo i figli a scuola, quindi vuol dire c'è un input fortissimo. No? Ognuno di noi manda i figli a scuola, che fanno il loro percorso, anni e anni e anni di produzione, come se fosse un, vi, un vino invecchiato, un whisky invecchiato per tanti anni, e poi alla fine non produce nulla, cioè non si vende nulla. Cioè l'output non serve, ci sono laureati pochi, primo punto, e secondo che non trovano neanche lavoro, forse perché sono laureati anche nella maniera sbagliata, cioè nelle discipline sbagliate. Uh, questo secondo me deve far riflettere tantissimo, tantissimo. Uh, cioè bisogna pensare all'istruzione come se fosse una macroazienda che deve produrre dell'output e l'output deve servire alle persone che devono vivere e si devono guadagnare uno stipendio e alla società che deve progredire. Mm. Questo oggi, secondo me, noi non lo stiamo facendo, come, come Italia, come paese. Non abbiamo ancora capito, stiamo ancora guardando indietro invece mm. di guardare avanti. Ed è un ragionamento che va avanti, non è, non è politica, insomma, è proprio sistemico. È un sistemico esiste cioè, da. C'è, cioè, nel senso che ci sono delle. delle, sì. delle, ci sono delle eccezioni, per fortuna è un paese molto a macchia Leopardo, no? Ci sono delle punte di eccellenza in Italia, onestamente ci sono. Ma se io guardo all'intero sistema sì. educativo in Italia c'è moltissimo da fare a partire dalle dall elementari. Uh, le medie sappiamo tutti che sono un percorso accidentale, cioè un, un, un buco. Tra l'elementare e il liceo non si capisce bene ai media che cosa serve ancora. Infatti sarebbe bene anticipare l'ingresso al liceo forse di qualche anno. Sì, come fanno, fanno all'estero, eccetera. Poi bisogna discutere del perché studiamo, io ho fatto il classico, qualcuno mi deve spiegare perché studiamo eh, ancora oggi eh, gli egizi alle elementari, alle medie, al liceo e normalmente nessun programma scolastico riesce ad arrivare ai tempi moderni, ai tempi attuali oggi, nessuno in ultima di liceo riesce a parlare di effettivamente che cosa sta succedendo oggi tempo fa in un'altra intervista ti avevo chiesto che butti giù dalla torre bitcoin o blockchain invece se butto giù il bitcoin oggi pensi la stessa cosa allora se avessi investito <ride> nel bitcoin quando l'ho detto penso che eh, insomma sarebbe stato meglio uh, però al di là delle battute io continuo a pensare che il bitcoin cioè tra le due uh, alla fine la blockchain è molto più importante la tecnologia è uh -huh. la tecnologia che sta sotto poi la puoi usare in tanti modi uno dei modi che è stato il primo è quello del bitcoin e sicuramente il bitcoin ha il valore enorme di aver eh, lasciato due legacy al di là di aver fatto ricchi un po' di persone e vedremo come andrà a finire. C'è ecco, una domanda banale in particolare tra tante domande banali che ci vengono fatte ogni giorno che, che ricordi, senza citare da parte di chi è arrivata, ce n'è una in particolare che ricordi? La domanda tipica di questo periodo è ma secondo te devo comprare il bitcoin o no? Ormai non so quanta gente ciò cioè, piuttosto che ma invece del bitcoin c'è qualche altra cryptocurrency che poi non la chiamano cryptocurrency ma qualche altra moneta che, che, che è giusto chiamarla così alla fine che posso comprare, no? Quando si parla di eh, digitalizzazione il digitale, la robotica, l'automatizzazione che sono parole un po' spaventano alla fine non è altro, se le usiamo bene che eh, aumentare le capacità che ha l'essere umano. Cioè, noi stiamo diventando, cioè, il cellulare si sta, eh, inizia a essere un appendice della mano, tra un po' il cellulare finirà nella mano, piuttosto che in qualche altra parte e viceversa, come le macchine si, tra virgolette, si umanizzeranno, no? i robot, tutti quanti parliamo del robot vero, quello fisico, non quello, di, quello virtuale, quello fisico, sì, ci saranno i robot, gli androidi, gli androidi, ci saranno, non è che non ci, ci stanno già, quindi ci saranno. Quindi secondo me, siccome dobbiamo insegnare alle macchine, è vero che dobbiamo capire cosa significa il digitale, ma è vero che ci sarà anche una richiesta di, no, quasi di filosofi, secondo me, cioè di filosofi tecnologici, no? Cioè questi due mondi devono vivere, secondo me, molto più vicini di quanto oggi sembri.